Il nuovo progetto di illuminazione a LED con la sottoscrizione della convenzione tra Roma Capitale e le università La Sapienza e Roma 3 in stretta sinergia con Acea. L'attività di ricerca e supporto messa a punto dal Campidoglio andrà a completare ed integrare il piano tecnico avviato dall'Assessorato ai lavori pubblici che coinvolgerà anche la sovrintendenza capitolina e beni culturali, la sovrintendenza speciale archeologica e le belle arti. Il lavoro di ricerca consisterà in un'analisi dello stato attuale dell'illuminazione pubblica con una serie di di verifiche, e misurazioni degli impianti installati ed eventuali correttivi da adottare nell'ambito del piano led, il tutto in una visione strategica che unisca efficienza, bellezza e valorizzazione dei luoghi. Abbiamo scelto di coinvolgere l'università con i suoi corsi di perfezionamento e le sue migliori intelligenze per aiutarci ad avere uno sguardo progettuale e per un supporto tecnico anche a tutte le operazioni necessarie e propedeutiche alla revisione del piano. Una delle nostre esigenze era di non limitare il piano led al contesto in immediato, ma anche di aprire una visione su un futuro possibile e su una progettazione a più ampio raggio che ci permetta anche di armonizzare eventuali azioni future. Il progetto terrà presente inoltre la tutela dei sistemi di illuminazione esistenti, ritenuti parte del patrimonio culturale e il loro adeguamento alle nuove tecnologie, oltre alla valutazione dell'impatto di illuminazione stradale sui beni architettonici, culturali e ambientali. Al termine dell'intero studio di analisi, le università coinvolte forniranno anche le prime linee guida del piano regolatore di illuminazione pubblica.